benvenuti alla terza lezione di, di scuola di buona politica eh, quest'oggi parliamo di Europa di mercato unico e lo facciamo con eh, due ospiti di eccezione perché loro non solo si intendono di Europa ma sono anche in certo qual modo a certa proporzione anche eh, protagonisti importanti eh, di quello che eh, è stato costruito, è stato fatto per, per l'Europa. Eh, non c'è eh, con noi oggi Ennio Trigiani, si scusa, ha avuto un impegno imprevisto, e, ma lui insomma, sapete che è, è sempre eh, dei nostri. Eh, vi presento un attimo. Soprattutto per, eh, per il gruppo eh, dei, dei giovani che sono i nostri, i nostri ospiti. Eh, All'estrema all destra c'è eh, Antonia, Car geografica, geografica. Antonia Carparelli. Eh, Antonia Carparelli attualmente è consigliere eh, economica per la Commissione Europea, rappresentanza in, in Italia, ma è stata precedentemente ha ricoperto degli incarichi molto importanti prima più recentemente eh, come eh, consigliera di, eh, del ministro Moavero nel governo Monti meno recentemente a Bruxelles ha ricoperto l'incarico di capo unità della direzione generale per gli affari sociali ehm, si è occupata eh, molto di ehm, sviluppo sostenibile di coesione sociale, eh, di diseguaglianze e è stata anche eh, nell'ufficio di gabinetto capo di gabinetto aggiunto del commissario eh, Wallstrom e, e tante altre belle cose. Alla eh, destra meno estrema eh, Thierry Vissol, eh, Thierry Bissol è stato eh, fino all'anno scorso consigliere, econo consigliere, consigliere economico, consigliere per Speciale per i media e la comunicazione sempre della Commissione ma ha avuto un ruolo molto importante nella costruzione dell'euro eh, sono qui oggi per parlare di, di mercato unico lo farà in modo particolare Antonia Carparelli attraverso la, la presentazione del, del libro bianco eh, cercheremo di ragionare con voi eh, soprattutto di tirare fuori da voi delle idee di Europa e su queste idee di Europa eh, il professor Thierry Vissol eh, esprimerà poi il suo, il suo commento. Eh, io vi ringrazio per, per essere venuti e cedo la parola ad Antonia Carparelli. Non abbiamo bisogno di microfono, no? Ah, sì, no, sì, sì, questo sì, è, sì, per è. Va bene, mi sentite tutti. Eh? Eh, grazie a tutti di essere venuti, grazie a Filippo per aver organizzato questa, questa sessione in cui parleremo di Europa più che di mercato unico. L'Europa è diventata qualcosa molto di molto più pervasivo, di molto più importante che un mercato unico, è un progetto politico, lo è stato fin dall'inizio ma lo è diventato sempre di più. E, ho preparato appunto, una, alcune slide che poi vi lascio volentieri per, per guidare questa presentazione, questo percorso attraverso essenzialmente, eh, vedete il titolo, il libro bianco, che cos'è questo libro bianco? È il documento che la Commissione ha inteso mh, regalare in un certo senso, donare al pubblico europeo con l'idea di animare un grande dibattito su il, sulle sfide che, che, che abbiamo di fronte e questo nel sessantesimo anniversario della del, de, de, firma dei trattati di Roma. Il 2017 è veramente un anno di molti anniversari, cioè non soltanto i 60 anni della firma del trattato di Roma, eh, il trentesimo anniversario del progetto Erasmus, uno dei progetti di, più, di maggior successo dell'Europa è una ricorrenza che io amo ricordare che si è un po' dimenticata 25 anni dalla firma del trattato di Maastricht è, un, è il trattato che per chi conosce la formazione di questa avventura un po' nei, nei dettagli è il trattato che è associato alla nascita di un, grande pro di un progetto politico e eh, a cui associava intanto l'idea di moneta unica, l'unione economica e monetaria, ma anche l'idea della cittadinanza europea che per la prima volta compare nel trattato di Maastricht. Quindi è un anno di ricorrenze e di anniversari, ma anche di bilanci e di incertezze, perché viviamo in un contesto in cui... Da molte parti si mette in discussione eh, la ragion d'essere della moneta unica, la ragion d'essere del progetto europeo, di, integra di integrazione europea come, come lo abbiamo visto svilupparsi finora. E quindi la Commissione, eh, che aveva già promesso un, un, un documento sul futuro dell'Europa, ha pensato di venire fuori con questo prodotto, che appunto forse non è esattamente un libro bianco nel senso tradizionale, ma è, è un grande documento di discussione in cui presenta un po' eh, il bilancio di quello che è stato fatto, di quello che è diventata l'Europa in questi anni e eh, una prospettiva di que su quello che potrebbe diventare di qui al 2025, quindi in eh, meno di un decennio. Eh, io seguo un po' l'analisi che è stata fatta che questo documento presenta e poi abbiamo pensato di organizzare il dibattito in modo seguente la, la, il, questo, il seminario in modo seguente eh, pre, dopo un, un, blocco, un primo blocco della, di presentazione chiederò un po' a voi di pronunciarvi su quelle, sulle diagnosi su quello che la commissione dice in questo libro bianco e poi sarà a Thierry di fare con la sua esperienza e la sua visione lunga insomma dei problemi perché lui ha, è stato veramente uno dei, dei protagonisti della creazione dell'euro ci siamo conosciuti quando io eh, sono appena arrivata in commissione 25 anni fa ormai e, e lui già aveva, era eh, magna pars nella, nella costruzione del, dell'unione economica e monetaria dunque eh, la, cominciamo con la diagnosi che cos'è l'Europa, che cosa è diventata l'Europa in, in questi 60 anni dal Trattato di Roma, ma anche con tutto quello che l'aveva preceduto, perché il Trattato di Roma è un punto di arrivo di molte iniziative precedenti sulle quali non mi soffermo. È il mercato unico più grande eh, a livello internazionale in termini di, di volume. L'euro è la seconda moneta più utilizzata negli scambi internazionali dopo il dollaro. Eh, L'Unione Europea è in termini di volume di scambi la prima potenza commerciale, eh, siamo il, nostro, il volume di esportazione e importazione è maggiore di quello degli Stati Uniti, per esempio ancora maggiore di quello della Cina in termini di valore, è il primo donatore di aiuti umanitari allo sviluppo, cioè il, la, la realtà regionale che esprime un maggiore impegno in termini economici verso i paesi terzi. Resta una delle, la realtà più avanzata sul piano dei diritti umani e sociali, dove non c'è la pena di morte, cosa che tema eh, ha, sfortunatamente è diventato di nuovo di attualità, eh, la, ha una tradizione di protezione sociale di tutto rispetto, anche se queste cose come sappiamo diventano sempre più problematiche. È, un, è stato un attore importante in tutti i grandi trattati internazionali per la protezione dell'ambiente. Penso alle trattative per, i cambiamenti, per gli accordi sui cambiamenti climatici, penso anche allo sforzo enorme che ha posto l'Europa nella lotta al buco dell'ozono, dove lì abbiamo avuto dei successi, e tante altre cose sullo sviluppo sostenibile. Insomma, è stato veramente il, il frontrunner, si dice in inglese, cioè per chi andava davanti, chi segnava il percorso. E abbiamo il programma di ricerca eh, multinazionale più vasto al mondo queste sono diciamo, le conquiste fatte di cui possiamo essere orgogliosi al tempo stesso in, questi, eh, se, eh, in questo periodo è, il mondo è molto cambiato eh, intorno all'Europa si, è, si sono sviluppate realtà, eh, c'è stato un eh, recupero di ruolo in Oriente in primo luogo, ma non solo, abbiamo, forse avete sentito questo acronimo, BRIC, che sono tutte le nuove grandi realtà emergenti, Brasile, Russia, India, Cina, e Per cui, eh, che sono aumentati e in termini di popolazione e in termini di contributo alla, di peso economico. La, in termini di popolazione, la popolazione europea è andata in proporzione di quella totale rapidamente decrescendo, è caduto anche il suo ruolo in termini di produzione totale. Eh, lei, lo stesso ruolo dell'euro che all'inizio era chiaramente si profilava come seconda valuta nazionale ora comincia a essere messo in discussione non tanto per i suoi fattori di debolezza interna ma anche perché la Cina sta entrando potentemente con la sua valuta sui mercati internazionali. Ehm... Um, Abbiamo un problema di invecchiamento della popolazione, la, la popolazione europea sarà la, la più vecchia tra, eh, di tutte le aree regionali, eh, lo è già, è diventata un'area molto esposta all'immigrazione dalle aree di povertà estrema, eh, soprattutto dall'Africa ovviamente, Ed è, eh, mentre Fatica, fa fatica a mantenere il suo ruolo di, appunto, di leader nella difesa delle, delle questioni ambientali. Ecco, io mi fermerei qui con questa pennellata, così sul primo blocco di cose per sollecitare un po' le vostre, i vostri interrogativi. A vostro avviso, di tutte queste cose che ho menzionato molto rapidamente, quali sono le principali sfide che oggi l'Europa si trova a dover affrontare? Quali sono i problemi più, più scottanti? Mi scusi, manca la questione terrorismo. Ha ragione. Manca la questione terrorismo, non le ho menzionate tutte. Però be ecco, benissimo, questa è una prima risposta. Ora lascio a Thierry di gestire... Eh, sì. Manca la questione del turismo, sicurezza e tante altre Facciamo cose. Possiamo anche qualche altra... Okay. Beh, secondo me appunto, parlare di tutto questo, che sono 70 anni importantissimi adesso, che non è più un valore, cioè almeno la percezione che ho nella maggioranza, non è un valore quello che ha raggiunto l'Europa. Bisogna rimettere tutto in discussione, convincere i giovani che, che è stato così davvero. Beh. Come affrontare queste nuove, magari possono essere nuovi punti di forza. Però a quel momento... Uh, uh, alla uh, età uh, la metà è continuamente le migrancele possono essere punti di forza ancora di più per non fare tutti gli elenchi di, che le ha detto prima però è eh. il problema più, no questa è una diagnosi e cioè, il problema più importante è convincere evitavo. che l'Europa che, l che, che deve affrontare nessuno è è un problema di percezione dell'opinione pubblica che l'Europa sia ancora un valore, quindi prendiamo nota di queste, delle loro diagnosi che mi sembrano... Cioè. Qualcuno tra i più giovani? Dai, senza... Nella vostra percezione, qual è, qual è il timore, grande eh? problema dell'Europa in questo momento? Lei ha giustamente ha detto il primo problema migrazione, è il... Migrazione. Mm? Migrazione. L'immigrazione, questo nelle percezioni è vero, resta la, eh, come si fa fronte all'immigrazione? L'integrazione degli immigrati, cioè degli immigrati. Mm -hmm. degli immigrati. Mm -hmm. Altri? Sì, sì. Ce ne sono talmente tanti, potete anche dire quelle, tra quelle che ho elencato, quella che vi sembrano più... Quando tu hai parlato di un privato, del, dello stato di diritto, dei servizio sociali, no, per le persone... Sì, se si prende come paragone per esempio la Turchia e altri stati in cui c'è appunto la pena di morte è chiaro che noi sembriamo molto avanti invece può anche essere che la politica europea sia avanti però quando arriva in tutti i rigori, arriva nella realtà locale eh, questo stato di diritto non c'è assolutamente più infatti eh, mi collego all'incontro dell'altra volta cioè, eh, qui parlando di diritti con un avvocato, un giurista il diritto in realtà è morto, è ambiguo mm. questa è la discussione che sento in giro non si dà più neanche per scontato, ma vale chi ha una lobby, chi ha delle, delle situazioni che lo portano ad emergere, ma il, il povero, il povero disgraziato infatti, non resta così. Come dire che in termini relativi saremo pure restati migliori di altri, però in termini assoluti siamo andati indietro. Questo, questo mi sembra uno, un po' troppo... cosa certo. Progetto parte dall'idea di costruire un una condivisione, un'unione tra idea degli stati nazionali, il superamento dello Stato nazionale per un'entità sovranazionale. Allora mi chiedo io, rispetto al percorso europeo tracciato, esiste ancora l'interesse nazionale? Eh, poi magari ora prendiamo... ci sono ancora altri interventi? così poi cerchiamo, Sì, vediamo... Cioè, secondo me vabbè, non è solo europeo è mondiale come problema con l'automazione dei processi si spostano sempre più risorse dal lavoro al capitale e questo mette in crisi la previdenza sociale mette in crisi la competitività dei territori per attrarre risorse perché se si prendono risorse dal capitale gli investimenti diminuiscono e, insomma è una cosa secondo me tra le più impellenti da gestire però Uh, volete stare fino a domani mattina? No. <ride> ecco <ride> possiamo passare benissimo la notte uh, No, tutti questi temi sono molto interessanti ma molto complicati perché penso che non possiamo evitare di fare un piccolo po' di storia partendo per prima della la problematica dell'interesse nazionale Credo che ci sono tre parole che possono caratterizzare eh, attualmente la società. La paura, la rabbia e la nostalgia. Questi sono tre concetti chiave che oscurano in una maniera pazzesca il presente e soprattutto il futuro. Iniziamo con la nostalgia. Purtroppo l'Europa è stato la zona con dei paesi che hanno dominato il mondo. Mm? Dal Cinquecento in poi abbiamo invaso il mondo, l'abbiamo dominato, l'abbiamo sfruttato, l'abbiamo tagliato a pezzi, abbiamo inventato delle nuove frontiere, abbiamo conquistato assolutamente tutto. Nello stesso tempo si è sviluppato in Europa un nuovo approccio verso l'uomo con la creazione di un sacco di valori come la libertà individuale come lo stato di diritto come la democrazia come eh, la lotta sociale come i, eh, tutto quello che abbiamo potuto acquisire in termini di diritti per il lavoratore, per le persone eccetera eccetera ma questo ripone cioè si è perso sempre l'idea che l'Europa finalmente è una specie di in quale hanno, sono arrivati un po' tutte le influenze dappertutto. Cioè L'Europa è, un, è uno spazio molto particolare dove ogni paese ha procurato qualcosa agli altri e ogni, e ogni paese ha preso degli altri qualcosa che ha trasformato. Prendiamo un esempio semplice, la contabilità in partita doppia che sembra una cosa stupida, ma che è fondamentale per la, eh, lo sviluppo della banca e del capitalismo. Inventato in Italia, a Venezia, e portato in tutta l'Europa. E tutti hanno adottato eh, la contabilità in partita doppia, sempre rimanendo nazionalista. Stessa cosa nel colonialismo, eh, cioè il nazionalismo è stato... l'Europa ha colonizzato il mondo, ma l'ha fatto nazione contro nazione, cioè spagnoli contro i portoghesi, trattato di Tordecilas che separa il mondo in due, la metà per i portoghesi, l'altra metà fatto dalla Chiesa, l'altra metà per i spagnoli, poi arrivano i olandesi che mangiano un po', i portoghesi che fanno un po' di più, eh, poi gli inglesi, poi i francesi, poi i tedeschi e ognuno conquista con sempre l'idea di eh, portare al mondo eh, le lume la conoscenza, la civiltà, eccetera, ma mangiandosi tra di loro. Questa porta alla prima guerra mondiale, ovviamente, dove le potenze conflingono una contro l'altra e perdiamo un po' di potere. Poi la seconda guerra mondiale e perdiamo tutto il potere. Ma non perdiamo mai l'idea della nazione, e di ogni nazione come più importante in termini culturali o economici o, o di libertà, eccetera, dell'altro. L'esempio tipico è l'Inghilterra, che ha sempre detto «Noi siamo a favore dell'Europa, ma non ne siamo parte». E quindi il discorso di Churchill nel 1947 a Zurigo, famoso in quale paladè de, eh, della Federazione Europea, dell'Unione Europea, ma senza di noi, dice noi vi aiutiamo a farlo, ma rimaniamo fuori. Quindi questo concetto di nazione e questa idea che l'idea anche del Brexit, quando Theresa May dice noi vogliamo separarci dall'Europa, ma ritrovare il Commonwealth perché abbiamo tantissimi amici, questa è la nostalgia del passato basato sull'idea che la nazione, ogni nazione, ha ancora dei poteri che non ha più questo risponde più a un'identità storica più che un ma un'identità storica non è neanche sicuro perché se si guarda l'ancien regime cioè quando c'erano i realmi eccetera le frontiere erano fluttuanti. la nozione di nazione non esisteva è una nozione che viene con la rivoluzione francese e la costruzione di un nazionalismo era lontano diciamo dell'idea di prima Quindi, Ancora una volta eh, questa nostalgia del passato è una nostalgia molto perturbante perché fa credere che la nazione ha ancora un potere, una sovranità. Ora questa sovranità, a priori su tutti i grandi elementi delle situazioni mondiali, non esiste più. Nessuna, neanche i tedeschi, nazione dispone per esempio della sovranità monetaria perché la sovranità monetaria è fatta dalla concorrenza tra le, le varie monete, e quindi se l'America modifica la sua politica monetaria, noi siamo obbligati di farlo. La stessa cosa sarà con i cinesi, con i giapponesi, eccetera, eccetera. Quindi sovranità monetaria non esiste più. Sovranità geopolitica non ridiamo, non esiste, nessuno dei nostri paesi è in grado di modificare l'evoluzione del mondo anche se la Francia e l'Inghilterra sono membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non hanno la possibilità di modificare qualsiasi cosa di quello che fa la Russia, la Cina o altro quindi non esiste sovranità o sicurezza in termini di approvvigionamento in materie prime non l'abbiamo, perché non abbiamo le materie prime e quindi dipendiamo dai contratti che facciamo con i russi, con i paesi arabi, eccetera, eccetera. La sovranità non esiste. Mi esiste ancora, che, sì, con, ti faccio esiste finire, esiste ehm. ancora eventualmente la sovranità a livello nazionale. Mh? per un certo numero di politiche che come diceva la signora eh, lo stato di diritto non esiste in fondo guardate l'Italia c'è la sovranità per esempio per organizzare come lo voleva Prodi il porto di Gioia Tauro e farne un porto molto importante non l'hanno fatto, i cinesi hanno investito sul porto del Pireo in Grecia questa sovranità non esiste mettere a posto questo paese eh, non si fa quindi dove la sovranità, la, la sovranità che potrebbe esistere non esiste. Ritorniamo sulla problematica dell'Europa. Quando, eh, quando è venuta l'idea di Europa, è venuta appunto per contrappostare questa problematica della nazione e della nostalgia della, della nazione sovrana, potente e disponendo di un potere mondiale. L'avevano benissimo capito che non era possibile, che questo poteva solo condurre a dei conflitti. E quindi è stato creato eh, la primo ambrio eh, di eh, Unione Europea su una base semplice, perché si sapeva che questa nostalgia, che questi problemi non permettevano subito di fare un'unione politica. E quindi è andato su... Un'opzione che era quella dell'economia, mettere insieme. Non è stato messo in piedi da Rosme. No, no, è stato messo in piedi dalla CECA, cioè, cioè dalla creazione dell'unione del carbone e Acciaio, fai. Con l'idea che questo poteva portare ad andare avanti sulla politica. La sola politica che avrebbe potuto trasformare l'Europa in un'unione politica era di fare un'unione a livello militare, la comunità la europea della difesa. Mm. Ora a questo punto eravamo in una situazione estremamente complessa a livello mondiale, con l'URSS che stava salendo, con la resistenza di alcuni paesi dell'Est, con i problemi con il Medio Oriente, eccetera, eccetera, e soprattutto con il fatto che gli inglesi, all'epoca era il primo ministro Winston Churchill, hanno rifiutato di fare parte della Comunità Europea della Difesa. E quindi i francesi hanno rifiutato di fare un'alleanza bilaterale con i tedeschi. E questo è ancora una volta la nostalgia del passato, l'idea che erano i due nemici che si sono sempre combattuti, eccetera, eccetera, è caduto quest'idea di unione politica attraverso la, la, la politica di difesa. E quindi cosa si poteva fare per proseguire, e noi siamo più o meno in una situazione simile adesso, cosa si poteva fare per proseguire l'avventura? E allora l'idea è stata di dire, vabbè, finalmente l'obiettivo di un Commonwealth è di assicurare il benessere dei cittadini, cioè la capacità di mangiare, di lavorare e di vivere. Quindi facciamo l'Europa economica e nasce così la Comunità Economica Europea. Ma anche là eh, è bello di pensare che eh, il libero mercato può condurre a fare qualcosa, di più stretto, di, di un'unione un po' più politica, ma la condizione è che ognuno dei paesi che ne fa parte accetta l'idea che effettivamente non è più completamente sovrano. Ora che questa idea continua di essere presente in tutti i pensieri, in un mondo che è completamente cambiato dalla caduta del muro. Di, Bel, eh, di Berlino cioè, una simmetrica. no perché eh, eravamo in un sistema dove c'erano due blocchi un blocco che erano i russi socialisti, comunisti, stalinisti tutto quello che vuole e il mondo dominato dall'America basato su un liberalismo economico con una politica che si chiama di rolling back cioè di mettere i russi nell'angolo e una politica dei russi di mettere i paesi occidentali in situazione difficile e quindi postando tutta la loro politica estera sulle ex colonie o sulle colonie dei paesi europei facendo in tutti questi paesi aiutando i governi a mettere a posto passale, governi, governi socialisti e compreso nel Medio Oriente perché l'Iraq per esempio era all'inizio sostenuto uh, dalla Russia mm? e quindi, questo conflitto ha contribuito a creare eh, de, tutti i problemi che noi conosciamo per il momento, cioè eh, il rollback americano ha contribuito a sostenere l'Arabia Saudita, eh, a, a fare la guerra eh, eh, dell'Iraq contro l'Iran, dove Coimeni, sostenuto dai russi aveva preso il potere e quindi a aiutare anche i dittatori, a aiutare le dittature nei paesi, paesi americani, in Cile, Argentina, eccetera, eccetera. E quindi ha creato tutta una serie di tensioni che quando il muro è caduto, sono tutti riapparsi. Ma noi non abbiamo cambiato idea. Noi siamo rimasti sull'idea che i nostri paesi, ognuno di loro, aveva la capacità di padroneggiare dei problemi che sono assolutamente impossibili da padroneggiare da soli. E quindi siamo veramente in una situazione in quale il mercato unico liberale è diventato quasi un insulto, perché si è perso di vista la ragione per quale è stato fatto e i vantaggi che ci ha permesso e che ha ricordato eh, Antonia. E quindi c'è da parte della, della popolazione una rabbia, contro quest'Europa che sarebbe una specie di matrigna che volendo fare il liberalismo ha creato la globalizzazione, quindi ha creato i flussi verso l'estero di tutte le nostre imprese, quindi disoccupazione. Poi su questo facciamo una moneta unica da cui il solo obiettivo è di, fare, eh, di permettere al grande capitale di muoversi. Tutte queste idee fanno sì che c'è una rabbia contro questo. I problemi creati dalla caduta del muro e di quello che ho spiegato molto rapidamente fa sì che si sono sviluppati, sono caduti i regimi socialisti di queste colonie e è ritornata l'opzione religiosa che è diventata la maniera di lottare contro tutti gli altri. E quindi migrazione e terrorismo, che sono due cose totalmente diverse ma che sono presentate nei media e dappertutto come essendo due cose simili, che non sono per niente. Se si pensa solo alla migrazione, ma è una barzelletta la migrazione in Europa, si prende come un'invasione, eccetera, ma sono pochissimi. I migranti a livello mondiale sono più di 240 milioni di persone. L'Europa riceve una margina piccolissima di questi flussi e questi flussi sono dei flussi internazionali che sono guidati da tutti i movimenti geopolitica, geopolitiche dalle, dalla multilateralizzazione delle relazioni internazionali che non si può bloccare fare dei muri è la stupidità più grande che si possa immaginare perché non servono a niente al contrario permettono di eh, sviluppare ancora di più l'odio degli altri verso quelli che mettono i muri e quindi di creare sempre più tensioni. Cioè esattamente la politica che utilizza l'ISIS con quello che hanno fatto a Parigi eh, ieri, di creare una paura tale che ven vengono al potere della gente che non ha nessuna soluzione se non fare dei muri o mettere fuori tutti i migranti, che crea più rabbia, più odio e quindi più rischi di terrorismo. Quindi questa è un po', un po' la soluzione e che viene, qualcuno ha parlato di percezione, non mi ricordo più chi di voi ha parlato di percezione, che sono più percezione della realtà che veramente una visione di che cosa è questa realtà, di quali sono veramente i problemi e eventualmente di quale sarebbero le soluzioni per risolverli. Chiaramente la soluzione non passa con il ritorno dei nazionalpopulismi, il ritorno della pseudo-sovranità nazionale, perché non esiste. Va bene, bene allora, lui ha anticipato gran parte delle cose che... così, ma va bene perché non esatto. abbiamo tantissimo <ride> tempo. No, no, no, ma va bene, nel senso eh, ha dato bene l'idea di come le pressioni esterne, le, le, la congiuntura geopolitica, tutto quello che è avvenuto, la caduta del muro, eccetera, ha creato una forte pressione sull'Europa e ha mostrato che cosa in fondo? L'inadeguatezza del processo di integrazione in quanto tale a fronteggiare queste grandi sfide perché l'Europa non è riuscita a diventare una realtà capace di esprimere in termini di politica estera una linea chiara, si vanno in ogni occasione si va ancora in ordine sparso, è inadeguata nel fronteggiare comunemente le spinte. tutte queste cose esterne. La mia, io avevo un po' articolato queste le grandi sfide mettendo alcuni numeri sui quali non mi dilungo, però è molto interessante guardarli. Insomma, Guardate la percentuale della popolazione europea nel 1900, che cos'era? Il 25% della popolazione mondiale. Guardate dove saremo nel 2060, secondo le previsioni, del 4%. Quindi... E nonostante questo, cioè nonostante il fatto che diventiamo progressivamente meno importanti come realtà regionale, non abbiamo ancora capito che se non si agisce in maniera compatta eh, siamo condannati proprio alla, a, a, subire quello, a subire quello che avviene a livello internazionale considerando La quota... che l'Italia è appena 10% della popolazione europea vuol dire che l'Italia è 0,4% della popolazione mondiale e come Lussemburgo o Malta lo stesso, vale... Malta per, per lo, lo stesso vale per il peso della ricchezza della produzione sul totale che questa è una visione più ravvicinata nel 2004 era ancora il 28% in quattro anni, in me, no, in un anno è passata al 24%, è passata la crisi, cioè siamo in, una, in costante calo del, del peso della sua ricchezza mondiale. Un altro dato impressionante che mostrava il libro bianco è come si è aumentato, c'è una fase di riarmo, c'è poco da fare, ci piacciono, è una cosa molto inquietante, per me è una cosa veramente molto inquietante, ma... Credo dovrebbe esserlo per tutti. E queste, questi dati mostrano come sono cresciute le spese militari negli Stati Uniti. Questo è un grafico abbastanza impressionante mostrato nel libro bianco eh, per la Cina. Guardate queste, queste palle, come sono cresciute le di dimensioni. Sono in fase di riarmo e l'Europa non ha ancora un'unione un della difesa, non è riuscita a, a mettere assieme. E poi ci sono le grandi sfide ambientali dai cambiamenti climatici, l'energia, la gestione dei rifiuti, la biodiversità, l'inquinamento, tutte queste cose su cui appunto che di nuovo creano grande pressione. Ora, il secondo blocco di ragionamenti era proprio volto a dire perché l'Europa non riesce a crescere, ad esprimere una sua unitarietà, questo processo di integrazione pur di fronte a un'evidenza di sfide internazionali che richiederebbero compattezza e invece anziché aggregarsi tende a disgregarsi e, e vediamo che cosa è successo, c'è l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione la ripresa economica è stata molto anomale, cioè non, è, non si è riuscita ad avere una strategia di uscita dalla crisi economica che avvicinasse i paesi nei loro destini economici ma abbiamo assistito a crearsi di profonde divergenze con la creazione di squilibri macroeconomici che si sono approfonditi, debiti, la situazione debitoria di alcuni paesi che è peggiorata e la situazione creditoria di altri che è migliorata, le, le povertà e le diseguaglianze si sono ulteriormente approfondite, sia le, la diseguaglianza tra paesi e nei paesi è aumentata, cioè ci sono alcuni paesi che sono diventati più, relativamente più poveri di altri e all'interno dei paesi alcuni segmenti di popolazione che sono diventati ancora più poveri di quanto lo fossero c'è una crescente persona all'interno dei paesi che le democrazie e le istituzioni non funzionano più Cioè, se uno guarda i dati di Eurobarometro vi consiglio di guardarli perché sono una, una fonte informativa fantastica eh, da, Eurobarometro che vengono pubblicati regolarmente io scusate, faccio una propaganda di Eurobarometro forse perché ho, sono molto legata ma di lì uno vede come la fiducia della, della gente nelle, delle, delle popolazioni europee in tutti i paesi, nelle istituzioni si sia andata diminuendo in maniera preoccupante la fiducia nelle istituzioni, la fiducia nel funzionamento della, della democrazia come l'abbiamo conosciuta e poi l'emergere di movimenti nazionalisti che ormai riguarda tutti i paesi, anti-europei e xenofobi, queste sono le contraddizioni interne ecco, di tutte queste quali sono i conflitti interni all'Europa che a vostro avviso in questo momento pesano di più e sono lì, di ostacolo alla possibilità dell'Europa di crescere e di profilarsi con, di mettere il suo peso sullo scenario mondiale quali sono le ragioni interne di questo? le ho menzionate un po' che ogni stato nazionalista considera l'immigrazione in maniera totalmente distante penso a quello che ci stiamo dicendo eh, migrazione forma eh, o, o anche un, se, gestione invece di in il capo respiratorio, il problema, il... Mm. tutto. la migrazione allora come fattore di, di divisione vediamo altri e dai, tirate fuori qualche cosa che cosa crea dissensi e difficoltà di, di, di avanzamento del processo di integrazione? Quali sono le cose che dividono gli europei non... l'identità europea anche non c'è l'identità no. sì. ok sicuramente il mercato del lavoro il mercato del lavoro, questa quindi è una cosa molto importante la mancanza di opportunità per i giovani la mancanza il fatto che, che ci sia la mancanza diversa. di speranza è diversa è vero Io mentre noi prima assistavamo a una migrazione dal sud al nord dei giovani laureati, bravi eccetera adesso chi può va addirittura fuori dall'Italia sì. il nord non è più Milano il mercato del lavoro quindi, cioè, cioè, che poi ci riporta all'economia ancora il che è... vantaggio alla fine. No, anzi ci siamo noi ci siamo potuti spostare all'estero, in Europa mm. con più extra. facilità sì, no. mm. forse meccanismi anche di rappresentanza meccanismi di rappresentanza, la, la linea adeguatrice sulla percezione sì. di non contare in Eurobarometro c'è un dato molto importante quanto, quanto conta la tua voce? si chiede sistematicamente quanto conta la tua voce in Europa? Ed è agghiacciante vedere come la percezione, in particolare gli italiani dicevano appunto niente, cioè poco e nulla. Questo è cambiato, non era così. Quanto conta la voce in Europa, questo, prima della crisi ancora c'erano dei dati abbastanza, sì, con, noi contiamo in Europa. Ora la crisi ha creato questa divergenza pazzesca per cui... Mentre appunto se lo chiede i lussemburghesi o i tedeschi e cosa credo di contare, ci sono alcuni paesi come i, naturalmente sono quelli che hanno i perdenti della crisi che dicono non contiamo, quindi c'è una percezione di istituzioni che non rappresentano vuoi commentare su questi input però ti, ti pongo un vincolo farlo eh, se, no, se no siamo fino a domani mattina fa calmiere sì, no, <ride> l'Italia cioè, eh, che non come dire le direttive europee non arrivano sì. sempre in ritardo non arriva, cioè non, secondo me manca anche questo cioè l'obbligo che tutti i paesi che uh, appartengono europea rispetto, a, a, a rispetto, la la rispetto della legalità europea esatto. l'incapacità cioè, di rispettare eh, le regole europee non si dà la colpa non. quando basta, basta attuarlo in, negli stati eh, magari c'è questa politica di più comune per mm. tutti gli stati per percorso, ma se non tutti hanno sia tempo modalità di attuazione, anche immediata c'è cioè sempre troppo tempo l'Italia è mm. arrivata dopo, la Francia è arrivata in che non c'è ecco, la Poi capacità torniamo di... anche sulla questione della dimensione delle vongole o delle, sì. No? Sì. delle misure che ti sì. dicevamo sì. prima C'è sì. partito sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. sì vabbè sto provando al, al punto di limitare il mio discorso credo che il primo conflitto interno eh, risulta a livello globale a livello, a livello europeo dell'allargamento dell'Unione Europea ai paesi dell'est e dell'Europa dell orientale. Perché? Semplicemente perché questi paesi, dopo 50 anni di socialismo e di dominazione della Russia, si sono ritrovati in una situazione psicologica dove era scomparso la loro identità nazionale, la loro sovranità e anche in un certo modo la loro cultura. Per esempio, in Estonia, il presidente dell'Estonia ha scritto un libro negli anni '80, che è stato considerato come un elemento di lotta contro il, la Russia, dove rispiegava la storia del suo paese e, particolarmente, eh, la storia di Piteas, che era un, Pitea, che era un greco che nel 340 a.C. ha scoperto, ha fatto conoscere questi paesi da dove veniva l'Ambra al mondo mediterraneo e questo libro è stato considerato come un elemento fondamentale per ridare la memoria al popolo estone sulla sua propria identità. Quindi erano in questa situazione. Poi erano sotto dominazione russa che ha imposto uno sviluppo economico di certo tipo e ha obbligato a fare tante cose. Quando cade il muro e che questi paesi ritrovano la loro sovranità, loro si dicono noi siamo europei, perché sono stati europei, questa è la vecchia memoria, e quindi vogliono ritornare dentro. Noi avevamo promesso di averle integrate tutti, perché, e quindi dovevamo tenere parola. E quindi sono entrati, ma sono entrati con questa idea di essere dell'Europa, ma del rischio di vedere l'Europa diventare come la Russia, come l'USSR, cioè un qualcosa di dominante. E quindi loro dall'Unione dall Europea aspettavano due cose. La prima era il mercato libero, cioè la possibilità di svilupparsi economicamente in un modo capitalistico come l'avevano fatto gli altri per avere lo stesso accesso al consumo e alla ricchezza. E la seconda cosa era la sicurezza. E la sicurezza non tanto solo sotto l'ombrello dell'Europa, perché l'Europa non ha una politica di difesa comune, ma sotto l'ombrello della Nato, per difendersi contro l'URSS. La... Okay, okay. E questo è rimasto la loro posizione, quindi la loro visione dell'Europa. Non è una visione politica come lo fu dei membri fondatori, ma una visione diversa. E quindi già sono 14 paesi che sono entrati, non è niente. Mm. già crea un, un conflitto interno a livello dell'Europa dove la prospettiva per il futuro non è la stessa e quindi c'è un, una specie di incompatibilità, di conflitto interno il secondo problema di conflitti sono quelli che si chiamano i sistema paesi cioè in ogni paeso, paese c'è una tradizione eh, amministrativa, politica, eccetera, eccetera Purtroppo paesi come l'Italia o la Grecia non hanno una tradizione di un paese unito con un'amministrazione che funziona, con una visione politica che sia la stessa. Il problema nord-sud in Italia, ma è un problema che risale anche all'unificazione, cioè è un problema che è una costante da 150 anni che esiste l'Italia è una costante. E non è mai stato risolto, non è mai stato risolto perché in Italia non esiste una tradizione, una cultura di un'amministrazione che funziona. E per di più ci sono le tradizioni del familiarismo, eh, dell'amico dell'amico, eccetera, eccetera, dove le competenze sono secondarie in paragone con <ride> le relazioni. E quindi questo fa anche eh, un problema fondamentale. È molto divertente, divertente no, fa piangere, di vedere che l'Unione Europea in Italia è accusato di obbligare l'Italia a modernizzarci. È molto strano di vedere un paese dove esiste una disoccupazione giovanile molto importante, un, una separazione totale tra nord e sud in tutti i punti di vista un deficit pubblico e un debito pubblico di 132% del PIL che costa 5% del PIL in tassi di interesse bassi per il momento. E di dire, ah, l'Europa ci obbliga a rimettere a posto i nostri conti, a fare un po' di competitività, a mettere a posto le infrastrutture, eccetera, eccetera. E dire, cattiva Europa! Ma perché non ci lasciate continuare a spendere i nostri soldi e essere incapaci di ripagare i nostri debiti? Eppure questa è la percezione della gente. L'Europa è cattiva, ci obbliga a fare delle cose. Ma porca miseria, no! E voi che lo dovete fare questo, perché se no state per crepare. E quindi questo crea delle tensioni interne e favorisce, è la stessa cosa per la Francia in un certo modo, ma in modo un po' diversa. I populisti, populisti europei dicono eh, l'Europa è una matrigna perché noi abbiamo solo 100% di debito pubblico e quindi, ma perché do, non dovremmo spendere ma di più? Abbiamo il debito quando era necessario farlo, tutto. ma il problema non è tanto sì, di, di, di rinegoziarlo, il problema è di non farlo, cioè, <ride> è molto diverso. <ride> cioè, e ovviamente, quando si arriva a un certo punto, si deve rinegoziare, ma attenzione, rinegoziare nel debito c'è il creditore e il debitore. Cioè chi ha ragione? Quella a chi hai preso, hai preso i soldi dicendo noi stiamo per fare delle cose belle e ritroverete i vostri soldi? La moneta ripone sulla, sulla fiducia. Se non c'è più fiducia c'è un problema. Volete fare come l'Argentina, che ha suppresso tutti i suoi debiti e che adesso è un paese in, nello sbando da 40 anni? posso dire Quindi. su questo là che è rarissimo che le rinegoziazioni dei debiti aprano una fase di crescita economica e così abbiamo un esempio positivo di paesi che sono riusciti a ridurre rapidamente il debito L'Irlanda, il, il, il Belgio stesso che aveva un debito in assoluto più elevato di quello dell'Italia se uno si propone dei piani di rientro dal debito seri lo si può fare attivando la crescita e le riforme strutturali. Certo, la rinegoziazione in alcuni casi diventa la scelta obbligata quando non si hanno altre risorse, ma non appunto l'esempio dell'Argentina... Finora abbiamo esempi storici di rinegoziazione piuttosto poco comportanti, cioè l'illusione che uno attraverso una rinegoziazione... Sì, si può dire, sì. eh, no? No. Che, che quello riapra una nuova fase è, è illusoria. Questa era una breve parentesi. Allora, voglio solo chiudere con il mercato del lavoro. Allora, anche là, cioè, sembra che la gente non capisce in quale situazione siamo. Il progresso tecnico è sempre stato fatto per limitare il lavoro umano. Questo è una costante, perché abbiamo inventato le macchine per fare meno sforzi e fare meno lavoro umano c'è stata una rivoluzione da una ventana, ventina d'anni che si chiama eh, quella delle nuove tecnologie. Adesso siamo in una situazione completamente diversa di quello che abbiamo conosciuto con eh, la rivoluzione eh, del Settecento o anche la rivoluzione elettrica della fine dell'Ottocento. Siamo in una situazione dove siamo in grado di fare dei robot con un'intelligenza in grado di fare quasi tutte le tasche che sono fatte dai lavoratori. E andiamo sempre di più verso questo, con, e quello che è il più terribile, con la partecipazione volontaria di tutti voi, di tutti voi, di tutte le persone, mi spiego. Quanti di voi ha un telefonino? Tu, tu alzi te la mano. Anzi, ah, no, anzi. Alzi la mano, chi non ha il, chi il non telefonino? Ha il telefono. Telefono. Chi non è su Facebook o su Instagram o su queste cose? Sì. Ah, sì. No. Sì. Fuori concorso. <ride> chi eh, compra, eh, su chi compra su internet? Chi non compra su internet? Io non ho tre o quattro. Non, 3, o 4, non 3, ancora? Io no, ma okay. tu non ho tu, tuo facendo un marito. Eh. Cioè vuol dire che tutti, chi eh, quando va al supermercato dove ci sono i scanner preferisce andare alla cassa piuttosto che di utilizzare, utilizzare lo scanner? Io vado alla cassa. Chi va ancora alla banca al guichet per riprendere soldi e non li prende eh, nel banco, distributore no, automatico? Nessuno. Vabbè, eh, no, no, no, no. No. Allora no, va ancora, no, non quello che Grazie. voglio dire è che nei gesti, della, nel, nel comportamento quotidiano della vita quotidiana siete tutti complici di questa evoluzione verso una robotizzazione totale, cioè verso la scomparsa del lavoro umano, punto, quindi. Questo vuol dire che politicamente quando un politico vi promette di farvi avere lavoro non lo dovete credere perché non è vero, non è possibile e tutto va al di controllo di questo perché la robotizzazione siamo a 10% di quello che sarà tra pochi anni 10% neanche okay? Quando comprate su internet eh, nelle grosse ditte che vendono per il momento ci sono dei robot che prendono in questi il vostro pacco e poi lo dà al postino ma adesso stanno mettendo a posto eh, come sì, si chiamano i, i, droni, i droni che porteranno davanti alla vostra porta questo. Vuol dire che il postino non ci sarà più. Okay. Allora, dovete ben capire questo. Siamo in questa situazione. Se qualcuno vi promette di creare posti di lavoro, non lo dovete credere, perché non è questa la soluzione. La soluzione è una ripartizione diversa del lavoro. Ovviamente non scompariranno i lavori manuali, per esempio per eh, prendere i pomodori in Puglia, ma su per questo ci sono i migranti, c'è la schiavitù che esiste ancora, quindi basta lasciare entrare qualche migranti che per eh, pochi soldi vi prendono tutti i pomodori che sono messi in scattole, in scattole e venduti in Africa, dove non esiste più la cultura del, del pomodoro, particolarmente in, in paesi che prima erano completamente autonomi. E noi siamo tutti complici di questo. Quindi o si pensa di modificare l'organizzazione della società, ma non si può fare a livello individuale. Se l'Italia decide di fare qualcosa da sola, la sua competitività cade a zero, fallimento. Ciao, buonanotte, andate tutti in Inghilterra se vi accettano momento. ancora. No, falla, falla. Niente, Beh. volevo solo porre questa domanda. Se noi alla fine ci andiamo a a mettere tutti questi robot. Mm. Okay. Allora, se i robot lavoreranno al posto nostro, come hanno detto lì, pure gli migranti mm. anche se anche in Puglia, per quanto riguarda la coltivazione già per quanto riguarda il grano, già c'è la macchina. Sì, okay, perché sì, Perché sì, sì. facciamo noi umani, mm. sì. chiamiamo così. Come andremo a vendere, cioè ad acquistare prodotti esatto. che ci vanno a fare... Posso dire, cioè le macchine ci vanno a realizzare questi prodotti. Uh -huh. Perché in immagino come facciamo a realizzare questi prodotti se non abbiamo il soldi. Beh, esatto. appunto la, qua, la, la questione di fondo è esattamente le persone, questo. Sì. Esattamente. Cioè, il grande dilemma che abbiamo di diciamo, fronte, oggi c'è un, una volta diciamo, le analisi di Marx, era il capitalista e sì. il, sì. il proletariato, oggi abbiamo... Produttore e consumatore, questo è il grande, idea. cioè i produttori riescono attraverso la tecnologia ad assicurarsi alle grandi multinazionali quote di profitti enormi, risparmiando sul fattore lavoro eh, moltissimo. E il consumatore che vorrebbe avere accesso alle tecnologie che sono disponibili, tutti vorremmo poter appunto sulle di Amazon, le carte di credito, il budget, però le risorse, siccome si è sempre più dissociato la figura del produttore da quella del consumatore con l'intervento della tecnologia, la società, molte delle crisi macroeconomiche che, eh, avvengono, che sono sotto i nostri occhi derivano proprio dalla difficoltà di, di capire, di coniugare questa nuova realtà. Allora, c'è un problema grande di redistribuzione, di come viene redistribuito il reddito e il lavoro. Molta, non è che il bisogno degli esseri umani ci sarà sempre, perché l'intelligenza... Sono gli esseri umani che costruiscono i robot, sono gli esseri umani che li devono far funzionare, però sono sempre una, una sparuta minoranza, che ovviamente è di gente molto qualificata. Allora si tratta di investire moltissimo in un periodo di formazione che deve essere molto più lungo. Cioè se, se uh, un secolo fa bastava finire le scuole, e il liceo, l'equivalente liceo, per avere una formazione di tutto rispetto... Oggi ci vuole un periodo di formazione lunghissimo, allora è necessario che i profitti, eh, che, i profitti di quest, che, che derivano dal fatto, dalla tecnologia, che la tecnologia rende possibili, siano in qualche modo redistribuiti. Ma questa redistribuzione deve essere fatta con regole, come diceva giustamente Thierry, di che siano un po' concordate a livello globale, se no si va fuori, questo è e i paesi devono fare loro sfo una, uno sforzo enorme per tenere dietro al passo dell'innovazione tecnologica, se no se stiamo fuori, per essere parte, cioè se tutte le multinazionali sono collocate, che fanno i grandi profitti, sono collocate in, negli Stati Uniti o in Germania o in Cina, così, e noi non riusciamo ad averne almeno una di queste, quindi aver investito in ricerca, in tecnologia, per essere parte di questa fetta globale, non possiamo nemmeno redistribuirla al nostro interno, cioè è quello che sta avvenendo in Italia, perdiamo il terreno dei paesi in Italia nei paesi che perdono competitività, scompaiono dal radar dei paesi che hanno realtà altamente innovative e tecnologicamente avanzate, non percepiscono più il reddito per assicurare all'interno formazione, welfare, investimenti tecnologici duraturi, e vengono tagliati fuori, questo è il dramma che poi naturalmente si riflette in malcontento sociale, in, in questo, questo disagio collettivo. Eh, vogliamo passare Beh, al terzo blocco? No, sì, ancora? vorrei solo continuare due minuti mm. su questo. Abbiamo parlato prima delle, dei vincoli esteri della perdita di sovranità. Questo che ha appena detto Antonia è esattamente il vincolo più importante che pesa su tutti eh, i nostri paesi industrializzati, cioè che da soli non siamo in grado di modificare il nostro sistema di produzione e il nostro sistema di ripartizione, perché facendo questo il vincolo esterno di loro che non fanno come noi, ma che fanno meglio, ci fa scomparire e quindi c'è una specie di obbligo di andare avanti nello st nella stessa direzione, anche se andiamo verso il precipizio, di andare tutti verso la stessa direzione. C'era un economista negli anni 30, il più grande economista probabilmente, che si chiama John Maynard Keynes, che era molto lungimirante, che aveva visto che il progresso tecnico appunto aveva per scopo di supprimere il lavoro umano e diceva che negli anni 2000 si lavorerebbe due ore al giorno. E questo è un po'... La problematica, cioè di fatto con la robotizzazione eccetera, si deve essere una concezione diversa del lavoro, del lavoro, almeno del lavoro produttivo, e una percezione diversa della ripartizione del reddito. Non è normale che i profitti vanno solo a un per cento della popolazione della pianeta. E il problema è come fare per impedire questo se l'Italia dice ah! noi non vogliamo più che i nostri ricchi abbiano i profitti cioè non funziona quindi o c'è un movimento una pressione sufficiente creato da un'entità economica politica sufficientemente forte per influire sull'evoluzione o purtroppo siete robotizzati faccio una domanda ai due economisti è, è plausibile è verosimile quando si dice o dire che, eh, a proposito di ricchezza detenuta da quella piccolissima percentuale, eh, che la tassazione su quella piccolissima percentuale in termini proporzionali è inferiore rispetto alla tassazione che mh, mh, subisce qualsiasi cittadino. Uh, no, in tutti i sistemi esiste una progressione, sono tutti sistemi progressivi, ma il problema è che non è sufficiente. Cioè, è chiaro, I sistemi di tassazione sono diventati meno progressivi di una volta perché proprio per vincere la sfida della concorrenza. Nel momento in cui in Europa non ci si è mai riusciti a mettere d'accordo su avere tariffe di tassazione sulla della tassazione, questo ci sono dei lavori di Mario Monti che poi dopo la sua esperienza governativa ha fatto un bellissimo rapporto sulla tassazione eh, sul futuro della tassazione in Europa, se non si riesce a eh, trovare un minimo di eh, una, una base comune è chiaro se io tasso di più le mie imprese questo è uno dei problemi italiani con l'autodebito dobbiamo tassare di più le imprese e quelle sono costi per le imprese e perdono competitività e questo è un esempio tipico di quella eh, eh, diciamo c'è cioè una cosa che non abbiamo menzionato finora che io voglio dire il problema grande che abbiamo che l'europa l'europa è parte di un problema più grande quello della globalizzazione dove si è andati avanti molto con l'apertura e la globalizzazione, la messa in comune dei mercati, mentre l'organizzazione politica per gestire questi processi non è andata avanti. Le istituzioni internazionali restano estremamente deboli. Si parla tanto di lotta ai paradisi fiscali, si parla tanto di lotta ad evasori, come Il, le montagne che partoriscono i topolini, perché ancora non si riesce a a concordare, ad avere un'azione comune sui grandi evasori, sulle grandi evasori, sulle grandi elusioni fiscali, su quei meccanismi che permettono questo arricchimento di pochi e, e questo appunto dovrebbe far molto riflettere sull'esigenza drammatica di accrescere i processi di integrazione per mettere il processo politico all'altezza delle sfide del processo economico. Vogliamo portare il terzo blocco che ci porta un po' al futuro dell'Europa. Io allora avevo anche in questo caso dettagliato un po' le criticità interne, ma le, ne abbiamo parlato qui, ve le lascio queste, queste slide, e qui si vede come la crisi economica ha cresciuto, la divergenza tra i paesi di competitività, come ha cresciuto la divergenza in termini di squilibri coi debiti eccetera, la disoccupazione. Abbiamo tutto menzionato, ma qui trovate i dati che parlano, le cifre che ci dicono qual è l'entità di questi problemi, e compresa l'ascesa del nazionalismo. Concludevo con una nota un po' positiva, nel senso che poi però quando si va a chiedere alle persone, abbiamo ancora una maggioranza di europei che, che dicono che vogliono l'Europa e, e questo è il Non è stessa misura dappertutto, non è la stessa misura dappertutto, però insomma vediamo che il 66% degli europei nella media vedono l'Europa come ancora quello che ci può assicurare la stabilità eh, hanno un forte eh, supporto per le libertà di movimento, l'81% delle persone dicono sì vogliamo tenere la libertà di movimento in Europa della libertà di movimento delle merci, delle persone e eh, un 70% della popolazione media sostiene che l'idea ha l'idea che l'euro sia una buona cosa, che la, bisogna mantenere la moneta unica, devo dire per onore del, a onore del vero perché che queste percentuali poi variano da paese a paese, nel caso dell'Italia siamo, siamo, siamo al 51%, cioè ecco, è così, siamo, siamo al limite, ecco, eh, allora questo libro bianco che ha presentato la Commissione, io credo che sia utile eh, e anche qui sarò molto franca, molti europeisti convinti ai quali noi apparteniamo, dire, cioè nel senso che crediamo, europeisti nel senso che crediamo che l'Europa sia una realtà da salvaguardare, da, da, da rafforzare possibilmente nei suoi aspetti migliori, eh, sono stati un po' delusi da questo libro bianco perché si aspettavano delle soluzioni piuttosto invece è un libro di discussione, è un, è un documento di discussione però poi quando ne parlo vedo che è utile, ha una grande utilità e nelle scuole ho presentato in, in ambienti universitari soprattutto e vedo che apre delle, delle piste di riflessione cioè la gente si vede: ma perché l'Europa non può... Concetti che per noi sono familiari e ovvi, così invece diventano, cominciano a far ragionare anche un'audience un, diciamo, un meno abituata a parlare di Europa. Allora, eh, in fondo, dice vedi, quale, che cosa sarà l'Europa, cosa può essere l'Europa dal 2025, qual è il dibattito pubblico attuale intorno all'Europa? La Commissione dice sulla base di quello, delle, quello che dicono i paesi sulla base di quello che dicono le opinioni pubbliche, eccetera, ci potrebbero essere cinque scenari da ora non necessariamente quelli, potrebbero essere un po' più una composizione delle diverse soluzioni, però fondamentalmente li possiamo schematizzare così. Allora, il primo scenario che si potrebbe profilare, cioè andiamo avanti così. L'Europa continua ad andare con questo, con questo cercare di risolvere i problemi volta per volta, cerca di fare ancora qualcosa di più per l'occupazione, di consolidare il mercato unico, di tenere le, la, questa moneta unica, di difenderla, di rafforzare un po' gli investimenti e, e così si prosegue un po' sul, sulla scia di quello che si è fatto finora durante gli anni di crisi con riforme che Intervengono soprattutto quando ci sono momenti grossi di crisi. Sì. E, qual è il vantaggio di questo scenario? Dice: Beh, intanto si preserva l'unità dell'Unione a 27, non si creano altre scissioni, però. però l'Europa corre un rischio dice segnala, nel senso che se si presenta una, una nuova situazione di crisi non è detto che ce la facciamo ogni volta è una scommessa la storia di questa crisi dal, 2000, eh, dal 2010 quando è nata la crisi debito sovrano, perché la crisi comincia nel 2007 ma è diventata europea nel 2010 insegna che viviamo, se, abbiamo sempre vissuto sull'oro del precipizio nel, 2000, eh, nel 2012 l'euro rischiava di scassarsi è arrivato San Mario Draghi a a fare così, e cioè, ogni, ogni, ogni volta è una scommessa insomma su questo um, marciare sull'oro del precipizio quindi cioè, non è detto che ce la possibilità questo è il rischio di questo scenario diciamo di avanti, andare avanti così è che arriva una crisi che non lo sappiamo fronteggiare cioè. poi allora alcuni dicono ma siamo andati troppo avanti molti di questa Europa comincia appunto a fare la, la, delle regolamentazioni troppo dettagliata. non è così facciamo soltanto, andiamo verso, riprendiamo un po' l'idea originaria che in fondo facciamo un libero mercato e basta, però l'Europa se la finisce di avere questa pretesa di intervenire così potentemente nelle vite delle persone, questo è, una, è un argomento molto sentito in alcuni paesi nordici, naturalmente era l'argomento degli UK che diceva noi volevamo un mercato, voi volete fare l'unione politica, non ci stiamo più, insomma, e... E però molti paesi, non solo nord, ma molti paesi dell'est, come diceva, perché c'è una, una divisione nord-sud, ma c'è una divisione est -ov, ovest-est, se vogliamo, no? Dice fateci il mercato e finitevela con tutta questa regolamentazione. Allora, dice vabbè, che cosa succede? Si riduce questa regolamentazione europea e, e si fa, i paesi rimettono, cioè volete fare, fate appunto le auto come le volete fare, fate tutti i, pro, i vostri prodotti, basta, però si, si accettano... L'Europa si finisce di regolamentare, l'euro facilita gli scambi. E però, e però, e però che cosa succede dice, in questo scenario? In questo scenario cioè, si sottovaluta che tutta questa regolamentazione, perché è nata questa regolamentazione? Per crescere la fiducia tra i paesi, ma perché mai io dovrei accettare la prima volta che io uso un cosmetico prodotto che ne so in Romania, o dovunque sia in Polonia per dire, no? che non è secondo gli standard italiani e c'è una sostanza così che fa, il governo italiano dirà, ah no, questo ha causato un problema, rimetto i dazi, quindi che, qual è il destino, cioè la regolamentazione europea serviva esattamente a assicurare la fiducia che ci fossero degli standard accettabili per tutti ed era la precondizione, è la precondizione per il funzionamento del mercato unico, se io uso dei pesticidi ambientalisti convinti come sono i tedeschi, importano dei prodotti spagnoli con dei pesticidi che non sono ammessi in Germania la prima volta che li scoprono, se li scordano gli spagnoli di, di esportare quei prodotti in Germania. Ecco perché c'è molta ignoranza, c'è molto strumentalismo quando si accusa l'Europa di intervenire potentemente, non è che noi godiamo a fare la legislazione, assolutamente, è la condizione per fare accettare a tutti che una, il mercato comune dietro al quale c'è una cultura comune come l'avevano capito i padri fondatori, loro lo sapevano bene che quando si stabiliscono le regole del mercato a poco a poco si tocca, si va a toccare la cultura ed era quella l'idea di creare una cultura comune perché se tu decidi i valori che stanno dietro i giocattoli dei bambini perché non bisogna produrre dei giocattoli che ispirano la violenza, per esempio. No? Quello è un valore comune, cioè dietro al mercato ci sono i valori. E questa era la grande intuizione dei padri fondatori, molto tradita da quelli che banalizzano l'economia. Va bene, quindi eh, solo il mercato unico, io ve lo dico, non funziona, anche se, qualcuno, anche se è uno scenario che alcuni... Poi c'è un terzo scenario, chi vuole fa di più, dice vabbè siccome non tutti sono disposti a fare, ad andare avanti col processo di integrazione, con le unioni politiche, cioè, allora permettiamo ad alcuni paesi di, andare, di avanzare, è un po' l'idea dell'Europa dell a velocità più velocità. E direi che questa è forse l'idea che in questo momento riscuote un maggior consenso, anche se non totale, però con concetti diversi. Allora, si potrebbe identificare delle aree in cui chi vuol fare più nel campo della migrazione, per esempio o della difesa, insomma, va avanti e gli altri evitano di ostacolarlo. Chi vuol fare di più avanti con la politica fiscale della tassazione lo fa. Ecco questo qual è il vantaggio? Dice, beh, a tutti viene riconosciuto il diritto. Intanto ci sono alcune realtà che vanno avanti. È un modello che ha un po' funzionato, che già è stato operante. Schengen, l'euro sono. Esempi di questo, però, non è stato sperimentato fino in fondo, intanto, non è in tutte le aree. Cioè esiste, per esempio, la, le clausole del trattato che avevano previsto la si chiama cooperazione rafforzata non sono state mai veramente impiegate, so, in tutta la, perché c'è una certa riluttanza. Cioè, intanto, ci sono alcuni paesi che, che sono un po' di ostacolo, e poi c'è una certa riluttanza a creare la paura di creare divisioni. E poi c'è un grande problema di come far funzionare le istituzioni. Cioè, il Parlamento europeo rappresenta sì. tutti i paesi e decide se vuoi democratizzare l'Europa devi rafforzare il ruolo del Parlamento. Ma se il Parlamento rappresenta tutti non può rappresentare quel nucleo di paesi. Quindi è un pro problema istituzionale. Non è impossibile ma non è facile. Ecco, Non è impossibile ma non è facile. Poi c'era lo scenario numero 4. Diceva bene, allora decidiamo che alcune cose non si possono fare. Facciamo meno in maniera più efficiente. Eh, ridimensioniamo, eh, e alcuni lo chiedono, uh -huh. per esempio, che l'Europa non intervenga più nel campo per esempio, degli aiuti di Stato, dell'ambiente, dei consumatori. Questo, però, è molto simile all'idea del mercato, del, del, solo il mercato unico, un po' diverso. Allora, questo eh, sul Libro Bianco diceva. Potrebbe anche questo essere aiutare in un, a superare alcune resistenze, però eh, il problema è che non, gli Stati membri non hanno chiaro quali sono le priorità. Per, ed è vero, in questo momento c'è una grande divergenza di priorità: Ci sono, per alcuni paesi è fondamentale affrontare l'aspetto economico, tra cui sono l'Italia, la Grecia, per alcuni paesi come la Francia, il terrorismo è un problema fondamentale. Per alcuni paesi come la Germania, per altri l'Unione della Difesa. Per, cioè, Decidere che cosa fare eh? questo è il problema grosso dello scenario numero 4, che le priorità non coincidono lo scenario numero 5 è lo scenario del volemo sebbene come dico io, facciamo tutti di più insieme andiamo avanti verso l'integrazione secondo l'idea dei padri fondatori questo scenario forse sarebbe più ideale l'ideale ma è lo scenario meno realistico dal punto di vista delle condizioni per le ragioni che abbiamo detto ehm, allora quale, che cosa pensate, in quale direzione secondo voi bisognerebbe cercare di andare? Quali sono di, que di questi scenari? Io un po', un po sono, sono stata parziale, lo confesso, non sono imparziale. Ehm, ecco, a vostro avviso quali sono le possibilità e con quello che dato insomma, il vostro set di conoscenze, mi rendo conto che non tutti sono esperti di cose europee, però istintivamente... Qual è, qual è la direzione da esplorare? Fare di meno, andare a riprendere un po' il mercato, ridare sovranità agli stati in, alcune, in alcuni settori, provare le, le, le velocità multiple, eh, insistere su... Eh, che cosa... di questi scenari. Via. per fortuna che c'è una coraggiosa eh, io sono cresciuta sia negli studi che nella fiducia in Europa cioè nel poter dare un'alternativa però ecco, diciamo, non ha, il potere, non ha la forza, le istituzioni di poterlo fare ora per il problema della divergenza ora perché quel che decide non diventa attuativo immediatamente e quindi dare eh, più sposte non ne speravo una finta più risolutiva la situazione rafforzata l'abbiamo cioè, anche discusso altre volte eh, mm. mh, questa è una via perché altrimenti poi c'è lo stavolo allora, nel senso eh, sarebbe perfetto che tutti decidessero insieme con questa quinta eh, però stiamo ammettendo che una delle criticità più importanti è appunto la divergenza quindi io darei sempre più oh, Potere però agli obiettivi raggiunti positivi ovviamente, cioè, eh, appunto, abbiamo legato ambiente al eh, sostegno, allo eh, sviluppo, eh, valorizzazione appunto del, eh, del flusso umano per eh, anche modificare il lavoro, però eh, come dire, non chiudersi assolutamente eh, i particolarismi del nazionalismo. Però aumenta, veramente, ecco, io sono 36 anni, la fiducia c'era, bisogna costruire la politica, grazie ai giovani, lo scambio, e adesso bisogna ricostruire, essendo presenti, cioè dando più potere, secondo me, alle istituzioni. So, se voi là dietro discutevate, ma di... No, non so. E come volete che io faccio commenti se non dite niente rispondere tu che cosa bisogna fare secondo te sì no, no. Okay. Allora, per. no di questi scenari forza che cosa vi sentireste di più cioè supponiamo che che avesse la possibilità di che voi foste un, un leader europeo immaginate, immaginate di essere un leader europeo e dite ma bisogna assolutamente superare questa fase di stallo che cosa fareste? Dice, che cosa proporreste per andare avanti sapendo che in questo momento c'hai i paesi dell'est che dicono no no è andata troppo avanti ci regolamentate troppo con tutta questa regolamentazione ci state ci, ci, ci date solo che fastidio con alcuni e con altri che dicono così no, io voglio più mercato e meno regolamentazione. Con altri, in tutto questo? Ovviamente sta rafforzando diciamo, i problemi volta per volta, cioè guardando ogni problema mm. in base, diciamo, in quanto c'è l'agrupa, il problema dell'euro dove va meglio e se va meglio nella maggior parte dei paesi continuare come stanno progredendo quelli dei, dei paesi europei uh -huh. oppure nel rafforzamento cioè, cioè realpolitik, cioè, avanti così, scenario prima, avanti così, vediamo di affrontare, le volte affrontare volta per volta nel caso va male, ovviamente andare su un altro scenario uh -huh. cioè se vediamo che la soluzione non è delle migliori, si va su un altro scenario Ovviamente probabilmente la possibilità di avere velocità diverse eh, sulla base della scelta delle, di, ciascuna, eh, di ciascun paese eh, potrebbe essere in questo momento di fronte alla situazione l'unica mm -hmm. possibile perché magari può servire per eh, offrire un esempio di trano mm. da parte dei paesi che decidono insieme alla propria popolazione di monitorare eh, un processo politico eh, più partecipativo, che permetta appunto di eh, avere una velocità maggiore. Io penso che in tutto questo il problema principale sia il distacco, l'allontanamento della partecipazione dei giovani, de, de, de, degli anziani, di, di, della popolazione, da quello che è il processo politico eh, che è partito da ideali che abbiamo sentito descrivere in final... cui e e e fa si facevano un sacco di politiche anche a livello italiano, per i giovani per coinvolgere la partecipazione anzi ah, era... non lo so, è che un non stato comune tutta comune dell'Europa non c'è più nelle scuole se uno si incrementa la cultura dell'Europa già dall'inizio, dalla base allora si può no, creare qualcosa diciamo, di positivo non si può pensare ogni stato le alle sue diversità e pensare di creare un qualcosa comune, quando ci sono le diversità alla base, non si può, bisogna agire prima per cercare di costruire qualcosa, perché tornare indietro è impossibile, ogni Stato ha le sue diversità. L'Europa non dovrebbe essere considerata come una matrigna, ma come una mamma che aiuta nello uno Stato, e quindi cercare di agevolare i punti di forza dello stato, di uno ecco, Stato, di aiutare lo Stato nei suoi punti di forza, e non di andarlo a penalizzare, cosa che in realtà poi non fa. Però non, se non si crea una cultura positiva dell'Europa, non si può pensare, ma anche proprio a livello del funzionamento dell'Unione Europea, perché non si sa come funzionano i regolamenti le direttive, come questi influiscono sull'Italia, come vengono percepiti, nelle scuole non si sa, non si sa niente, ma come pensiamo di poter cambiare qualcosa se non sappiamo alla base che cosa dobbiamo cambiare o che cosa vogliamo costruire? c'è un bel programma bravo. di educazione civica educazione civica no, o no, le scuole no. primarie sì, ah, Scusate, ci sono un bel programma di educazione culturale mi mettere in mano il futuro, è il futuro. Insomma, è il futuro. bisogna ripartire fare sicuramente fare. dalle scuole e dalle università perché <coughs> Grazie. Cioè, il, il, il pensare che il territorio nazionale ha programmi nazionalistici, cioè comunque un pensiero nazionalista è follia perché il futuro è una integrazione, non possiamo vivere da soli, lo Stato non può più vivere da solo, ma deve aggregarsi con altri per, per essere competitivo e per creare degli scenari positivi. Le scuole sono, sono bravi tra... solo quando devono accedere ai fondi, Là sono bravissimi. Yeah, okay. Però non mi insegno niente, ragazzi. <ride> ragazzi. Io ho sempre immaginato che l'Europa poteva essere un'alternativa per la politica estera, cioè mm. è sempre stato il mio sogno. Ho detto mm. un'alternativa, davvero mm. oh, a gestire sì. la politica estera. Tutti i partiti, come, come io posso circolare dall'Italia alla Francia in creare anche una dimensione più ampia, non di lavoro solamente all'interno dello Stato, una visione del lavoro. All'interno dell'Europa e non solamente nel singolo Stato, nell'Italia. No, e è, è così è, mm. ti lascio te, perché sennò no, noi siamo tutte e due dei parloni, la verità, quindi ci contendiamo, è giusto che parli tu ora. Allora Io oggi ho questo libro bianco. Dire, eh. Beh, e lui, lui ha appena Vabbè. lasciato la commissione quindi lo può dire ma Io... lo dicevo anche prima <ride> perché? perché giustamente è uno dei punti cruciali della ragione per la quale l'Europa non funziona quando è stato creato, c'era l'idea di avere una specie di equilibrio tra i vari poteri il consiglio Europeo, cioè quello che rappresenta i capi di stati e di governo o i ministri delle varie specialità, rappresentavano le nazioni. Il Parlamento non era tanto importante perché boh, non contribuiva neanche a definire nessuna politica, era un po' una camera di consultazione, eccetera. E' boh, è diventato più importante nella presa di decisioni, ma non nella definizione di politiche. E poi c'era la Commissione, e la Commissione era un'istituzione, quando io sono arrivato là nel 1980, era ancora così, che rappresentava le popolazioni, l'interesse globale, il Commonwealth, l'interesse generale, che lo difendeva, e che anche aveva delle battaglie terribili contro il Consiglio, che appunto era troppo nazionalistico. E questo non è tanto piaciuto ha funzionato fino più o meno al trattato di Maastricht. E là è cambiato completamente, cioè ogni nuovo trattato, che sia quello di Amsterdam, che, che sia quello di Nizza, poi quello di Lisbona, ha levato potere alla Commissione, ha dato un po' più di potere, ma minimo, al Parlamento e soprattutto ha riportato il potere al Consiglio, cioè a interessi nazionali. Ovviamente questa evoluzione è un'evoluzione drammatica, perché nello stesso tempo non hanno voluto, come lo proponeva la Commissione molto spesso, aumentare il bilancio dell'Unione Europea. Pensate un po', in America il Stato federale ha un bilancio che rappresenta più o meno 22% del PIL. Il bilancio europeo adesso, è anche stato diminuito, rappresenta 0,96%. Ma come si può fare una politica sociale, una politica industriale, eccetera, con questi, so questi ammontanti? È ridicolo. E ovviamente l'Europa non, non ha la capacità di essere diciamo, una specie di Stato. E quindi siamo ritornati sull'intergovernativo, cioè la gestione a livello del Consiglio e non più il metodo che esisteva prima, che era un metodo diverso. Quindi, questo ha, ha, ha, ha sbagliato un po' tutto. E fa sì che adesso la Commissione, e arrivo al Libro Bianco: invece di fare quello che avrebbe fatto un Dolor o anche un Jenkins inglese, non è stato in grado, nella situazione di crisi fondamentale in quale siamo, di dire carissimi amici, siamo in una situazione simile a quella di prima della prima guerra mondiale. State dormendo, siete sonnambuli. Aprite gli occhi, il mondo è diverso. L'Europa deve essere qualcosa che ci permette di andare avanti in questo mondo, che è ostile contro di noi. O lo capite, o non lo capite, ma basta. E quindi noi, Commissione, siamo in grado di proiettare per voi un'Europa diversa. Ovviamente tutti non potrebbero andare nella stessa direzione, allora creiamo quello che diceva Aldo Moro, delle parallele convergenti, non delle cose a più velocità, non delle cose dei cerchi concentrici e tutte queste vere palle, no, paesi che vogliono andare avanti, creiamo le valo i valori globali che sono il cappello di queste due parallele convergenti, dove ci sono gli stessi valori, lo stato di diritto, eccetera, eccetera. E poi quelli che vogliono andare avanti continuano ad andare avanti, coloro che vogliono solo il mercato fanno il mercato, ma con questo cappello globale. questo è un po' l'idea di due velocità, ma è un po' diverso, perché l'idea di due velocità vuol dire ce ne sono che se ne andano avanti, poi gli altri rimangono da dietro. Non è esattamente lo stesso concetto. Quindi è per questo che eh, io non apprezzo questo, perché è il documento tipico, di qualcuno che è impotente. Fa una descrizione che è fatta bene tra l'altro della situazione, ma non ne tira le conseguenze. E non proietta niente, non dà un'utopia. Cioè quando è stato scritto per la prima volta il Trattato di Roma, facciamo un'unione più stretta, andiamo verso qualcosa di diverso, progrediamo, è fatto per andare avanti, per progredire con una certa direzione, l'unione politica. Ma non c'è più questa utopia perché non c'è più neanche qualcosa da vendere e non c'è più una concezione appunto di tutte queste problematiche dal quali abbiamo parlato, della ripartizione, del lavoro eccetera eccetera. Ivi compreso della problematica geopolitica delle migrazioni o dell'integrazione. Cioè, quando si sente per esempio, immaginatevi, tra 25 anni, voi avrete più o meno 40 anni, sarete i giovani, sarete ancora i più giovani. Perché tra 25 anni, per 100 persone tra 15 e 65 anni, ce ne saranno 40 di più di 65. Ma ragazzi, chi è che pagherà le pensioni? Perché per di più la popolazione nel stesso tempo sarà scesa a livello europeo di 500 milioni a 460 massimo. Quindi vecchi, giovani non giovani che non hanno neanche lavoro Poveri. e pensionati. Allora, un consiglio, comprate un piccolo terreno coltivate le vostre patate, pomodori, eccetera, eccetera, e aspettate la fine del mondo, ok. No, beh, cioè, ok. Vabbè, qui c'è un po' di terreni, ci sono, Sì, almeno qua avete i pomodori, Che vecchio trulletto, eh. così, Allora... Ritornando alla problematica del, del futuro, si parla molto di uh, deficit di democrazia, ma a me fa ridere, ma fa ridere, ma veramente uh, quasi da morire, perché? Ma perché la democrazia c'è? Il problema è che la democrazia diretta, dove ognuno può dire la sua e avere ragione, non esiste, non è possibile, non funziona, MS, M5S... Non funziona perché è una barzelletta, non sono 30.000 persone che votano su internet senza sapere se votano esattamente così perché è manipolabile, perché ci sono tutti gli algoritmi, eccetera, eccetera. È una barzelletta. Il fatto di andare su Facebook per dire la sua, insultare tutti, eccetera, questo non è democrazia neanche libertà di espressione è tutt'altra cosa la democrazia la democrazia è responsabilità individuale per fare politica e andare a creare dei partiti che hanno delle proposte questo è la democrazia e porta a una democrazia rappresentativa fino adesso siamo tutti in democrazie rappresentative salvo che quello che mandate a rappresentarvi non sono rappresentabili ok, ma questo è il problema vostro non è il problema della democrazia è il problema della vostra mancanza di impegno eccetera eccetera quindi la no, selezione della questo. classe dirigente sì ma è chiaro che la classe dirigente è il rifletto della popolazione <coughs> non è nient'altro dovrebbe essere il rifletto della popolazione come è? Lo è. Beh, cioè, lo è lo è lo è eh, mi dispiace c'è cioè, un grafico che se, non so se ah, no non ce l'ho perché non l'ho comprerò eh, C'è un grafico che, che secondo me vale la pena di essere guardato, pubblicato al Parlamento, sull'andamento della partecipazione al voto nelle elezioni europee, la prima volta che si legge il Parlamento europeo democraticamente è il 79, 79, siamo nel 2017, ecco. Per tutte le elezioni c'è una caduta sistematica e progressiva a cui corrisponde un peggioramento, dico io anche, della qualità dei parlamentari che ci rappresentano nel Parlamento Europeo. Ecco, perché la gente non parte con l'esercizio di questo primo diritto basilare In Slovacchia hanno votato al Parlamento Europeo 22% 13%, 13%. agghiacciante, capito? Allora, come, come si può dire l'Europa il deficit democratico l'Europa e poi rinunciare a esercitare questo minimo elemento voglio dire di, di non se... comunicazione istituzionale dei paesi perché la scelta società non mandava l'Europa comunque, comunque il progetto è cresciuto troppo con, con l'integrazione dei paesi dell'est troppo veloce sì, eh, sì ma è quello, quello è, è, solo è solo uno dei problemi ci sono responsabilità dei leader politici occidentali anche di quelli dei padri fondatori cosiddetti e c'è cioè, cioè una cosa che mi, mi preme molto di dire, perché è una riflessione importante quando non ci piace, dice l'Italia va a rotoli, ha ah, il declino e cose cioè uno se la piglia col governo italiano, dice che cioè, cambiamo il governo italiano votiamo diversamente, c'è cioè chi vota chi pensa che sarebbe meglio con i grillini ahimè, c'è cioè chi pensa che sarebbe meglio con, con la Meloni cioè, comunque, comunque ognuno dice cambiamo, è il governo che non funziona quando non ci piace quello che fa l'Europa non si dice cambiamo il governo dell'Europa, si dice sfasciamo l'Europa, usciamo dall'Europa. Questa è la cosa agghiacciante, Cioè, cioè è, è l'idea il illusoria. Cioè, certo, anch'io personalmente faccio parte della commissione europea, non, credo, non sono disposta a difendere tutte le politiche europee. Quello che dico è che sono il risultato di una mediazione che era quello che si poteva ottenere in quel momento, ma non ci dimentichiamo che i commissari europei il Parlamento europeo sono il prodotto delle elezioni che avvengono nei paesi, se c'è Juncker piuttosto che Schulz è perché il Partito Popolare aveva la maggioranza. Quindi io non mi identifico necessariamente con te, ma questo non significa che dico usciamo dall'Europa che è meglio, no, dico bisogna darsi da fare, partecipare di più alle elezioni, votare quelli che hanno un maggior senso, una maggior visione dell'Europa e questa è una cosa importantissima, sono contenta che alcuni abbiano cominciato a dirlo sistematicamente, qui non si tratta di dire usciamo dall'Europa, si tratta di dire battiamoci affinché l'Europa sia quella che vogliamo, eh, vorrei che io con questa cosa siamo stati un po' sì, pessimisti ma io volevo ecco, ritornare beh, su vabbè. quello che proponeva lei cioè eh, per il futuro di vedere su una politica prima di tutto eh, uno diceva credo che lei eh, una politica per volta hm? sempre lei il problema è che i problemi sono tutti nello stesso tempo e quindi prendere il tempo per vedere una poi quando tutto il resto sta andando male, cioè, è un po' ognuno complicato. Ognuno basarsi su un problema, cioè ad esempio un paese basarsi sul rafforzamento, vedere sì. il rafforzamento sì. degli altri paesi, sì. l'euro, sì. e dopo chiarire, ovviamente dopo l'Europa si va a riunire. Ma questo è un po sarebbe molto complicato, eh. ma il problema, che diceva anche, è eh, di verificare in alcuni paesi, se quello che è stato deciso funziona o meno. Il problema è che non basta vedere se funziona o meno, il problema è anche di sapere perché. Prendiamo l'euro. Gli irlandesi hanno avuto dei problemi notevoli, più di altri. Eppure adesso sono ridiventati il paese più competitivo con la crescita più alta. Invece la Grecia? No, l'Italia No, perché? Non perché l'euro non funziona, ma perché non hanno fatto le politiche. La Grecia è un caso a parte, perché ci sono tantissime responsabilità a vari livelli. Ma l'Italia, porca miseria, ha beneficiato per dieci anni di tassi di interessi che si sono ridotti ha beneficiato di tantissime cose. Nello stesso tempo non c'è stato investimento, non c'è stato investimento nella ricerca, non c'è stata spesa nell'educazione, non c'è stato investimento delle imprese stesse per modificare la loro produttività. La sola cosa che sono in grado di dire è usciamo dell'euro per valutare. Ora la, pro la competitività libera internazionale non è più basata sui prezzi ma sul contenuto tecnologico quindi se non c'è investimento se non c'è educazione tenga, non, non funzionerà che... allora si dice perché non funziona in Italia non funziona in Grecia usciamo dall'euro, facciamo finita con l'euro e eh no, eh no perché funziona se le cose sono fatte per bene funziona no. quindi è molto difficile di dire ok vediamo se funziona o meno no, il problema è che logicamente in tutte le organizzazioni internazionali anche a livello di un paese c'è una legge fondamentale, pacta sunt servanda, che vuol dire i patti devono essere serviti. Se tu hai firmato un accordo dove ti impegni a fare qualcosa, lo devi fare. E se non lo fai, non è la colpa degli altri, è colpa tua. Quindi sei, è a te da modificare il tuo comportamento perché funzionasse. E quindi si dimentica molto spesso questo, e dovrebbe essere la stessa cosa a livello interno. Se un politico decide di fare qualcosa eletto per questo, è eh, pacta sunt servanda, lo devi fare, se non lo fai fuori. E allora dovremmo facciamo quasi tutti i politici, perché la maggior parte dei politici non fanno quello che dicono. Sì, dovrebbe ma ma... essere un'esperienza. Cioè, Là cadiamo anche su in due Italia problemi. E che effettivamente. Eh, ma no, in ma molti paesi. Per me, ecco perché io non sono d'accordo: che chi sta al governo ci rappresenta. Eppure, ha non votato no? È, stato eletto, è tutta è stato gente eletto. che ha comprato i voti. Mm. Boh, questo è un altro discorso. Ma in ogni modo. Eh... Che sono ridicole e finiscono sempre su strisciola notizie su. Questo sì. Ma diciamo che il problema è quello che dicevo okay, no, perché, perché no. italiani, la dimensione agendale italiana rispetto a quella francese noi soffriamo di nanismo. Quindi siamo ma non costretti in solo... un angolo perché le nostre aziende non erano pronte a globalizzare a internazionalizzare, mentre la Francia si sì, anche i risultati cambiano. Perché l'economia la crea impresa lo Stato crea le condizioni di sviluppo, ma le aziende, purtroppo incapaci nostre di poter stare sui mercati globali, non sono state in grado di dare risposte veloci e certe in un paese come il nostro che è popoloso tra l'altro, dove un paese di manifattura, però questa mancanza di risposta ci ha messo all'angolo e inevitabilmente abbiamo subito noi una contrazione eh, repentina dovuta proprio anche al, al calo dei consumi interni, domestici, perché le aziende tendenzialmente lavoravano a conduzione familiare in Italia sappiamo fare benissimo i prodotti, siamo molto creativi eh, riusciamo a customizzarli a ma non accretto. ma non riusciamo a creare un sistema azienda a tal punto da poter essere in grado di competere sui mercati globali sì. adunque mercati che sono deregolamentati, quindi questo va ancora peggio a sfavore per noi Comunque, questa, questa è la base è la dinamica in cui noi non ci sì, troviamo inevitabilmente facciamo uh -huh. chiudere ci sarebbe molto da sì, discutere. Sì, c'è molto ma... da discutere, questo Beh. è una parte del problema, perché sì. uno può chiedersi perché le nostre aziende non crescono, per e del... perché la, la cultura imprenditoriale non... non... Allora, là c'è un problema di costi per le imprese, lo sappiamo che ci sono dei costi, la tassazione è elevata, è mal distribuita perché c'è troppa evasione fiscale, quindi sono pochi quelli che rispettano le regole. Cioè, non, abbia, non attiriamo capitali perché le condizioni, la burocrazia, la burocrazia cioè è sempre una cosa complessa, uno si chiede sempre dove nasce, è, se viene prima l'uovo o la gallina, cioè se è l'incultura generale, l'inefficienza della pubblica amministrazione che causa le difficoltà delle imprese, insomma è, è, è sempre un'analisi complessa. Però, io vorrei concludere con una cosa un pochino positiva, perché Giusto non... un eh, un, pochino, sì, un po' un po' positiva, poco. no? Intanto, cioè, rispetto a Thierry, ripeto, la mia valutazione del libro bianco è eh, meno, eh, meno delusa, un po' più realistica. Io penso che la Commissione abbia deciso di, che il momento politico, per dirla tutta, non era ideale per uscire con una proposta forte, perché rischiava di sprecarla in un certo senso, rischiava di essere sprecata in un contesto in cui c'hai le elezioni francesi alle porte, l'Italia in una situazione che probabilmente avrà elezioni anche preso, le elezioni in Germania in, in autunno, quindi secondo me è stato un, un, un calcolo voluto di dire aspettiamo un contesto politico più definito per uscire con le proposte, non solo a... Eh, annunciato che nei prossimi mesi, e ve lo segnalo perché potrebbero essere intanto occasioni per organizzare la scuola, per dare una continuità a questi incontri della scuola di buona politica, che eh, metterà sul piatto dei, delle cose più specifiche, più concrete. Uno è quello sulla riforma dell'unione economica e monetaria, quindi che si fa con l'unione bancaria, che si fa con la, la, la capacità fiscale della zona euro, sono, è un po' più tecnico però sono le cose i grandi nodi che restano da affrontare per stabilizzare la realtà della moneta unica. E questo avverrà prima dell'estate. Ci sarà un documento della commissione su questo. Se vuoi prendiamo un appuntamento e ne riparliamo quando esce. Così vediamo se, se dobbiamo essere delusi. O per... E ce n'è un altro sulla dimensione sociale dell'Europa. altro grande nodo su cui tra l'altro l'Italia è stata molto eh, propositiva. Cioè, il ministro Padua ha fatto una campagna per dire per eh, difendere quest'idea. Di una assicurazione europea contro la disoccupazione, cioè di un sussidio, fondamentalmente di un sussidio di disoccupazione europeo, che è una cosa non è da questo anti, cioè ah, noi non riusciamo a combattere la disoccupazione, dateci i soldi. È una cosa che ha un suo realismo perché è vero che nel mercato che l'Italia ha grosse responsabilità, però è vero che in una realtà di mercato unico si accadono gli effetti di agglomerazione, poi la storia del nord-sud Italia è la storia di un fallimento ma è anche una storia di un po' ineluttabile che se tu il mercato, ovviamente è più facile per la Francia, per l'Austria che stanno al centro del mercato beneficiare dell'integrazione che non per le zone periferiche, questo è un, po', è un po' inevitabile insomma che avvenga ed è giusto che in Questo quadro si prendano eh, si dividano gli onori e gli oneri dell'integrazione, e quindi questo credo che sia la difesa di un'idea di un sussidio europeo di disoccupazione sia del tutto sacro legittima. E su è uno dei temi che saranno affrontati in questo uh, paper, in questo, questo documento che la commissione ha promesso anche su prima dell'estate, questa misura prima della fine di aprile, sulla dimensione sociale dell'Unione. Cioè, sempre non saranno proposte concrete attuali, però metterà ancora il dito su, cioè, per, anima, per continuare, per approfondire questo dibattito sulle sfide che abbiamo davanti e credo che sia una cosa utile. Un'ultima nota positiva, perché, eh, la dichiarazione di Roma, questo 60, cioè, ovviamente ci si aspettava di poter fare di più, però la dichiarazione di Roma, del, dei capi di Stato e di Governo che hanno celebrato il 25 marzo a Roma con grande in grande pompa magna il 60 compleanno del Trattato di Roma, hanno fatto questa dichiarazione che tutto sommato non è una cosa da poco perché intanto, eh, l'ho riportata qua, renderemo l'Unione Europea più forte e più resiliente attraverso un'unità e una solidarietà ancora maggiore tra di noi e nel rispetto di regole comuni. Agiremo congiuntamente se necessario, con ritmi e con intensità diversi, Attenzione, quindi anche una promessa di dire va bene, esploreremo delle strade coraggiosamente questa è stata una delle frasi più contestate vi assicuro la preparazione di questo documento c'era il rischio che non venisse fuori eccetera ed è un po' un successo italiano lo possiamo dire perché avevano insistito questa idea che se necessario in alcune aree si andrà avanti eh, ma procedendo nella stessa direzione in, in linguaggio più avattato più cose è un po' quello che diceva Thierry delle convergenze parallele e questo è nella dichiarazione di Roma che ha anche un programma indicando le aree, qui ci sono ecco tutti i nostri, i nostri capi di Stato e di Governo, eh, le aree in cui si potrebbe avere la necessità di andare con, con maggiore determinazione, alcuni paesi procedono con maggiore determinazione, la sicurezza, e qui c'è il terrorismo giustamente nominato, la, la crescita e, e la, la sostenibilità, la dimensione sociale, l'esigenza di, di coniugare una politica, di diminuire almeno la cacofonia sul piano della politica estera e di rafforzare il processo democratico. Queste sono le aree che i nostri capi di Stato e di Governo il 25 marzo a Roma hanno deciso di segnalare come aree di impegno maggiore. Bene, Va bene? grazie. Il nostro tempo è scaduto, speriamo non lo sia scaduto anche per l'Europa. Grazie a Terry Vissol, grazie ad Antonia Carparelli e grazie a tutti quanti voi.